Ci sono stati dei giorni importanti, questi in Puglia, abbiamo avuto la manifestazione Need Platform, la prima piattaforma della danza italiana, è un'iniziativa particolarmente importante perché per la prima volta vediamo realizzare un'iniziativa a favore della della danza e in particolare di promozione nasce come iniziativa di, di promozione della danza in Italia, del Prodotto Danza Italia in Italia e all'estero, organizzato a eh, sei mani, nel senso dagli operatori stessi raggruppati intorno a Federdanza Agis, cioè produzione, distribuzione e formazione, Ministero dei beni e delle attività culturali e regioni. In particolare è la novità di questo progetto che appunto per la prima volta soggetti diversi, istituzioni e associazioni di categoria si sono messi insieme per realizzare un progetto di promozione. Altra novità fondamentale è che il progetto è realizzato per la prima volta ed è una novità per l'Italia da un raggruppamento temporaneo di imprese, cioè le imprese di distribuzione si sono messe insieme, si sono raggruppate per organizzare questa manifestazione. Quest'anno con Capofila il Teatro Pubblico Pugliese che ha svolto un lavoro incredibile portando in scena per tre giorni una ventina di compagnie italiane. Connessa a questa manifestazione ci sono gli Stati Generali della Danza che è un momento convegnistico nel quale la danza per la prima volta dopo anni è riuscita a parlare e a proporre, uscendo dalla fase della lamentazione, proporre nuove modalità, nuove proposte per rilanciare la danza in Italia. Il tutto si chiuderà con un question time con Anastasi sulla danza ed è anche questa una novità assoluta che è proprio un indice di un rinnovato e assolutamente nuovo rapporto tra operatori e istituzioni.